a tutti carissimi amici, vorrei parlarvi quest'oggi di un argomento un po' complesso, eh, più che altro complesso da capire, cioè da capire veramente, che sono gli dèi. Gli dèi come vengono visti poi nella tradizione magica e ci potrebbero essere delle sorprese, eh, come sapete un po' no? In, nei miei video, nelle cose un po' che cerco di trasmettervi, ehm, come dire, si coinvolge sempre la propria intelligenza, si coinvolge sempre la propria capacità di esplorazione, la propria capacità di indagine, perché solo così si sveglia l'ermete, si sveglia il mercurio, quella, quella appunto mercurio che volando riesce a fare da messaggero tra l'uomo e gli dèi, ok? Ecco, quella percezione si sviluppa solo se si indaga mentre si parla, mentre si ascolta e si arriva uh, al concetto, si arriva alla conoscenza che si vorrebbe trasmettere. Uh, parlarvi degli dei è un argomento molto vasto, in effetti, e po potrebbe impiegare ore, ore, ore, anche giornate di tempo, se si andasse veramente nei singoli dettagli. Ma vorrei partire proprio, poi dopo vi giro la telecamera in modo che vi faccia vedere qualcosa sulla mia lavagna, ma prima di tutto vorrei partire dal uh, primo concetto, che è quello di Dio. È una cosa molto importante capire bene questo, cioè io ho parlato di Dio in tanti miei video ormai ho parlato di Dio diverse volte e in diversi modi proprio perché voi capiate, se non lo capite in un modo lo capite in un altro oppure in un altro ancora, ma è importante capire che quando si parla di Dio non si può assolutamente aderire a tutta quella serie di concetti, falsità, inganni, che hanno associato a questa parola negli ultimi duemila anni, ma anche prima, cioè ehm, nella conoscenza per le masse. La figura di Dio è sempre stata molto misera e molto costruita, va bene? Quindi, quando io vi parlo di Dio, voi non potete, non solo non potete immaginarvi una persona presa e seduta sulle nuvole sopra il cielo, che ci guarda, e che si diverte a fare il destino e che te puoi pregarlo eccetera eliminare assolutamente questa prima immagine che lo so eh lo so che ce l'hanno data ma di conseguenza dovete riuscire a liberarvi anche dell'immagine stessa del concetto stesso che Dio sia qualcosa da qualche parte e anche questa purtroppo è profonda e va eliminata subito cioè quando parlate di Dio, io l'ho detto diverse volte, se volete un attimo aiutarvi, possiamo dire, ovviamente con qualche eh, imprecisazione, ma possiamo dire che Dio è l'atomo, cioè Dio è l'esistenza stessa, il principio divino tutto, ok? Questo, cioè, quando io vi dico Dio è tutto, ho già detto cioè eh, quando parlate quindi di dio voi state parlando della vita state parlando del potere state parlando dell'esistenza state parlando della luce state parlando dell'ombra state parlando della creazione state parlando di tutto non esiste una sola cosa che dici questa non è dio ok questo è molto importante nell'esperienza della percezione del principio divino, perché in questo modo voi realizzate una cosa importantissima, cioè che Dio è tutto quanto, quindi compresi voi stessi. Questo è il punto da, da capire, perché troppo spesso si vede quello che prega così, oh tu vieni qua, questo non è realizzare Dio, percepire Dio, questo è pregare qualcosa che continui a tenere fuori comunque, perché se lo preghi in quel modo eh, stai rafforzando la visione, forse non dico di lomino nelle nuvole, ma sempre la visione che c'è un Dio davanti a te o sopra di te o sotto di te, dove ti pare, e tu ti rivolgi a qualcun altro. Questa è una visione primitiva del discorso che se riuscite va superata. Comprendendo quindi... Um, chi è Dio, ma quando parlo Dio, io perché dico Dio? Perché nella nostra società già da migliaia di anni ormai, sono almeno 6.000 anni, che si è instaurata la visione di un Dio maschile, essendo eliminato un po' il lato femminile. Io sono felice che adesso stia tornando il lato della Grande Dea, il lato della Dea, perché Secondo me una via autentica, un'autentica percezione poi del divino deve essere un equilibrio e un'armonia tra il divino visto nel suo aspetto di Dio e nel suo aspetto della Dea, ok? Quindi deve esserci secondo me in una sana percezione proprio ricca, anche fertile, una visione di sapere che Dio è sia maschio che femmina, ok? Quindi se io dico la grande madre, sto sempre dicendo l'esistenza. E guardatevi intorno, che cosa non è esistenza? Niente, la lampada, la sedia, voi stessi, le vostre cellule, la vostra mano, ma andiamo anche dove vi pare in qualsiasi piano vi immaginiate sottile, la vostra anima, il vostro spirito, le vostre vene, tutti i corpi sottili. Che cosa non esistenza? Che cosa non è esistenza? Che cosa non esiste? Tutto quello di cui stiamo parlando esiste. La parola è creazione, cioè tutto quello di cui puoi parlare esiste. Allora, questo è quando io vi dico Dio. Potrei dirvi la grande madre. A me tornerebbe anche meglio dirvelo. Ma io di solito dico Dio perché nella nostra mente siamo semplicemente abituati a questo linguaggio. Cerco di usare lo stesso linguaggio. Però questa unità del principio divino è essenziale, capite? Il principio divino è uno, quindi qui ora non stiamo parlando degli dèi, stiamo parlando di Dio come principio divino, va bene? Um, quindi quando, per esempio, no, viene detto Dio disse luce e luce fu, è il primo distacco da Dio che immediatamente c'è una creazione perché se ci fosse solo Dio non, non conoscerebbe se stesso, no? Quindi Dio disse luce e luce fu, eccolo, l'inizio della creazione, tutta la discesa delle sefirot, dell'albero della vita, fino a Malkut, che è la nostra, il nostro piano, diciamo, materiale, e appunto um, l'intera creazione, capite? Per, e, però um, non vi dimenticate questa cosa, non esiste un solo atomo, che non sia quello che io sto dicendo Dio Ok? questa era una premessa che dovevo assolutamente farvi perché altrimenti se ora andando avanti io vi faccio vedere delle cose ora giro la telecamera vi faccio vedere delle cose precise sugli dei voi mi capirete però solo se avete eh, dentro di voi il concetto giusto di esistenza e totalità noi stiamo parlando del tutto quando si parla di Dio, va bene? Uh, quando, si, quando io vi dico il divino, io sto intendendo ciò che non ha altro da sé, quindi ogni, cioè a volte mi fanno ridere a volte le persone che dicono io ho imprecato contro Dio, l'hai fatto perché fa parte del tuo cammino iniziatico, ma ancora non hai conosciuto Dio, perché non puoi, capi, capite ora, no, il discorso, se Dio è l'atomo, tu stesso sei Dio, capite? Ecco perché, per esempio, in quella preghiera che vi ho messo alla Divina Madre, vi ho messo su YouTube, no, l'altro video, a un certo punto dice, oh Divina Madre, tu che sei me in tutte le cose, cioè non si può, questo è essenziale nella via magica, che è la via che ti porta al divino, non si può assolutamente dire io sono il divino oppure io porto un messaggio del divino. Oggi va molto di moda questo discorso di essere canalizzatori tipo di, di Dio, canalizzatori di qualche... Ca queste cose non esistono nella magia, no? infatti nei tempi passati c'erano alcune specifiche persone che comunque facevano un addestramento molto intenso e alla fine diventavano profeti del divino, ma quando tu praticamente ehm, sei messaggero di Dio, diciamo così, cioè sei espressione vivente e, e cosciente, ecco qual è il discorso, che sei cosciente di, autocosciente, di, espressione cosciente di Dio, eh? Ehm... tu sei Dio non sei qualcosa che esprime Dio Capi? qui c'è un'altra sottile differenza molto però importante perché se dobbiamo parlare di cose divine parliamone ma parliamone per bene tu sei Dio sulla terra tu parli le parole di Dio tu esprimi Dio, quando respiri è Dio che respira. Quando vedi una persona negli occhi è Dio che guarda. Quando pronunci delle parole è Dio che parla. Non c'è io che faccio qualcosa. Proprio perché la tua coscienza, attraversando le iniziazioni della coscienza, ha raggiunto lo stato di totalità dell'essere in cui non esiste una sola cosa che non sei tu, in cui non esiste un solo uh, aspetto della creazione in cui non ti riconosci. Giro la telecamera e iniziamo a parlare dell'idea. Ecco, avete visto con i vostri occhi eh, che cosa accade questa notte, come è carica di, di potere, proprio questa notte che ho deciso di eh, registrare questo video sugli dei, eh, sono già dei giorni che ci sto pensando su, su farlo, però poi stanotte ho deciso e in effetti è una notte di molto potere, l'avete visto poi voi, l'avete percepito, vi ho lasciato proprio eh, anche l'audio tutto, eh, interessante, molto interessante. <ride> Dunque, iniziamo col dire una piccola cosa, cioè che eh, io lo so che oggi vanno di moda, iniziano ad andare di moda tutto questo revival, diciamo così, di un, di un paganesimo, di una qualcosa del genere. Però io vi dico, ehm, se questo deve sfociare con una adorazione degli dèi, e quindi mettersi lì a adorare gli dei, eccetera, eh, ci siamo già passati, signori, cioè, ci siamo già passati tante volte, non, è, non, non vi crediate che sia una, una soluzione che avvicina l'essere umano che, alla libertà, che avvicina la coscienza a una forma di maturità? Non è così. Ma di fatto vedete il problema non sono mai stati gli dèi, il problema sono sempre stati gli uomini, cioè, cioè è l'uomo che non è maturo per determinate cose. Non è che sono gli dèi buoni o cattivi di qua e di là, ok? Quindi cosa vorrei dirvi come prima cosa, come primo così come prima cosa? Che come primo principio, diciamo, che vedere gli dèi come... è la stessa cosa che vi ho detto prima, vale, per, il... vale per tutto, anche per gli dèi. Vedere gli dèi come eh, degli omini, delle persone, per esempio uno sopra la nuvola, che è lì, ti guarda e ti ascolta. Uno nei mondi sotterranei che arriva, ti parla, oppure uno... cioè, vedere gli dèi come delle persone, quasi, no? come delle cose così, è stato fatto ovviamente, certo, basti pensare un attimo anche alla mitologia greca, che è stata la, la, la base e la, ehm, la regina di questo antropomorfizzare, le figure degli dei, no? Però capi lo capite anche voi che rimanere a una visione del genere, una visione un po' infantile, cioè è una visione comunque che non ti permette poi la conoscenza degli dei, capite? Uh, diciamo questo, abbiamo parlato del divino inteso proprio come l'esistenza stessa, l'intera creazione, il tutto, che nei testi antichi viene chiamato il santo di tutti i santi, la luce di tutte le luci, ok? Abbiamo parlato del principio primo, della realtà oltre l'illusione. Uh, bene, il divino, e quindi questo di cui abbiamo parlato praticamente, ha infinite sfaccettature, ok? Ogni, ognuna di queste sfaccettature può essere vista sia in una forma, diciamo così, impersonale, oppure in una forma molto personale, ok? Mm, questo è un po' il discorso uh, dei veri dei. Per, ora poi, do, tra poco vi spiego perché parlo dei veri dei, ok? Uh, però una parentesi ve la faccio subito l'uomo si è messo ad adorare spesso delle figure che non sono degli dei o sono dei uh, degli spiriti, diciamo così degli spiriti, uh, ora in lingua araba magari dei jinn però in un'altra lingua delle forze, diciamo così uh, più o meno benevole e l'hanno hanno chiamati degli dei oppure sono messi ad adorare degli angeli che anche essi sono degli esseri ma non sono gli dei quindi uh, l'uomo stesso a volte ha chiamato dei quelli che dei non sono perché? qual è la natura degli dei? la loro natura è di non essere un, in, um, un individuo Appunto, un individuo da qualche parte, di non essere qualcuno dentro una casa che dei bussi gli dici oh, dio della guerra! Vieni, vieni qua, eccetera. Ma sono le sfaccettature del divino, del principio divino dell'esistenza stessa. Sapete cosa? Vi faccio un piccolo esempio per farvi capire meglio. Perché tanto come in alto così in basso, no? E quindi le cose poi si devono capire anche senza eh, troppe cose astratte, diciamo così. Noi, per esempio, eh, una, una donna può essere una madre, giusto? Però può essere anche una figlia, vero? Poi ehm, una persona, un uomo, per esempio, può essere un carpentiere. Da qualche parte, lavora in carpenteria, oppure può essere anche un padre di famiglia, oppure può essere anche un marito. Quindi vedete che sono già tre sfaccettature, però è sempre lui, giusto? E da qui si inizia a capire. Così come, per assurdo, possiamo essere felici, possiamo essere tristi, possiamo essere gioiosi, potenti, deboli, fiacchi e tendenti all'umido, a al ristagno. Possiamo essere allegri, possiamo essere eh, arrabbiati, ira, pieni di ira. Giusto? Però siamo sempre noi. ecco, vi dicevo, le infinite sfaccettature del divino da cui arrivano, no? Il Dio della guerra, il Dio del fulmine, eh, il Dio, la Dea, dell'amore, della festa, dell'ebrezza, il dio della magia, capite? Possono davvero gli dèi, per loro natura, possono essere visti come sfaccettature, emanazioni del principio divino. Oppure naturalmente, come vi dicevo poco fa, possono anche essere visti come degli esseri individuali però di estrema potenza ok e eh, che in qualche modo governano ma non solo si sì, governano e compenetrano l'intera creazione entrambe queste visioni ci sono state fin dal passato anche nel mondo dei maghi ed entrambe queste visioni sono corrette va bene però da, per, però vi ho voluto presentarvele tutte e due perché è da qui che noi entriamo nella tradizione eh, dei maghi. Perché vi faccio vedere dove è che sono le divinità anche nella magia praticata oggi, nella magia... Eh, anche nella magia araba, nella Kabbalah, nella magia ebraica, nella magia che si pratica un po' in occidente... Vi faccio vedere che le divinità ci sono e come, e sono ovunque, va bene? Ma prima io vorrei prendervi qua, ora se ci arrivo, un piccolo brano eh, di un sito che avevo trovato molto interessante, solo un secondo, ve lo riporto proprio qua, vi riporto proprio un pezzettino. Ecco, allora, è un piccolo... vedete, nulla succede per caso, io stavo facendo delle ricerche sulla santeria, sugli orisha, perché per una mia amica in questo momento, per poterle dare poi delle, eh, de delle informazioni giuste, che non siano campate per aria, e praticamente eh, ho trovato questo piccolo file che si chiama orisha, io l'ho trovato su archetipi.org... Uh, non lo so, non lo so, però si chiama gli ORISHA Gli dèi nel corpo a cura di Umberto Ode Laie Carmignani mm? ed è molto interessante i, la schiacciante semplicità con cui vengono dette le verità riguardo agli dèi. Allora, vi faccio un esempio subito che vi farà capire poi quello che vi ho detto e quello che vi sto dicendo. Prendiamo per esempio, che so io, uno, uno, uno qualsiasi, Ogun, è il primo che mi è venuto, Ogun, il suo nome significa guerra, signore delle strade, del destino, delle grandi imprese, della libertà, ma soprattutto della guerra e di tutto ciò che è ferro e metallo. Rappresenta la forza primordiale del combattimento, del conflitto, di tutto ciò che colpisce, del sangue che scorre nelle vene, l'energia ancestrale della sopravvivenza, l'istinto di autoconservazione, la tensione verso la conquista, il colore, vabbè, blu scuro, il giorno martedì, simbolo, la spada, i cibi, fagioli neri, collocchio, vino e birra. Vabbè, questo non ci interessa. E poi una piccolissima quattro o cinque righe che dice, poi ovviamente descrive meglio questo Orisha, ma dopo dice Ogun è presente, e qui molta attenzione, è presente nel momento dell'impatto fra due oggetti di metallo, nello sparo di un'arma, nelle lamiere contorte dopo un incidente, nei binari del treno, è il sistema immunitario, la circolazione del sangue nelle vene, il sistema digerente, lo stomaco, i denti, l'atto del tagliare e di mordere. E cominciate a capire? Allora, chi sono veramente gli dei? Ecco un altro, Echu, è presente nell'atto sessuale, nell'eiaculazione, nel percorso dello spermatozoo e nel momento della fecondazione dell'ovulo. Si trova negli incroci, nei bar, nelle case da gioco. Nelle banche, nei ristoranti, nei luoghi in cui si beve, si fuma, regge l'atto del masticare e dell'inghiottire. Cioè queste sono conoscenze magiche e infatti eh, molto probabilmente la tradizione Yoruba appunto da cui deriva è una tradizione antica che si è conservata perché queste conoscenze vi fanno capire chi sono gli dèi veramente. Oshumare regge il commercio, le trattative, l'energia del denaro, della ricchezza è presente nelle banche, nei luoghi dove si maneggia il denaro, è anche quella felicità di ricevere, ma anche il dolore di quando perdi qualcosa. È l'energia dello scambio, della trasformazione, del passaggio delle cose da una mano all'altra, il gioire di quelle cose concrete, la sorpresa di un regalo. Quando tu sei sorpreso che ti arriva un regalo, wow, eccolo, Oshumare, la gioia di un nuovo vestito, lo, vedete, il piacere di una nuova casa, questa è una persona che è entrata proprio davvero, ha, ha capito questa tradizione eh, molto affascinante, devo dire. L'ultimo che vi dico, per farvi comprendere ancora, Yansà è presente nelle dispute amorose, nei cimiteri, nei fuochi fatui, negli alberi abbattuti da fulmini, nella passione e nella provocazione. Quando c'è una donna che ti sta provocando, è Sa che si manifesta. Nell'istinto di conservazione della specie, nel sangue che va alla testa, quando due volte si dice il sangue mi va alla testa, la scarica di adrenalina, la tachicardia, nell'anima che si separa dal corpo e viaggia verso l'aldilà. Ok? Ora non ve ne sto a dire altri, se poi volete leggervi questo piccolo documento, ve l'ho messo qua, ve l'ho detto da dove l'ho preso, eccetera. Allora, io sono stato felicissimo di trovare un documento del genere che, ora vedete, siamo partiti da qui, ma toccheremo anche altre culture perché, bene o male, gli dèi sono... Allora, questa è un'altra domanda che mi è stata fatta, vi rispondo. Gli dèi sono gli stessi in tutte le culture? Cioè, si sta sempre parlando della stessa cosa? Oppure sono tutti dei o uno diverso dall'altro? Allora... La risposta è che gli dèi sono sempre i soliti. Però c'è da fare molta attenzione perché poi nella pratica, quindi non più nell'avvicinarsi, nell'esplorare, nel conoscere, ma nella pratica si deve stare molta attenzione a non confondere, diciamo così, le cose e a non fondere una, una tradizione con l'altra. Okay, questo è importante nella pratica, perché ok, gli dèi sono gli stessi, ma il nostro modo di conoscere è il divino e quindi nostro, i nostri metodi per avvicinarsi all'esperienza del divino sono diversi e sono stati diversi da cultura a cultura. Eh, alcune culture dovevano far sgorgare il sangue, anche umano talvolta, perché quelli erano i metodi per avvicinarti a, a, e per catalizzare il potere dei, degli dei. Altre culture non hanno mai avuto bisogno di questo, però si sono concentrate su, su altre tipologie. Altre culture si sono concentrate sul vegetarianesimo e quindi sulla purificazione proprio quasi opposta. Eh, capite? Quindi... Mm, I metodi per arrivare poi al divino, al principio divino dell'esistenza, per conoscere, capite? E per avere quindi questa iniziazione, uh, sono differenti. Quindi se tu vai a, a... non puoi prendere un dio di un pantheon, un dio dell'altro pantheon, un dio dell'altro pantheon e unirli come ti pare a te. Questo è profondamente sbagliato e porta proprio dei danni, perché tu poi connettendoti particolarmente con le divinità tu risvegli quel flusso anche dentro di te. Praticamente eh, possiamo parlare anche di forze archetipali, perché no? Bene o male le divinità nell'albero della vita, nella visione cabalistica, sono in azilut. E ora tra poco vi spiego bene dove, vi dicevo no? che vi spiegavo dove si trovano nella magia eh, tutte queste divinità. Uh, vi dicevo, si parla di azilut, quindi sono i, i, i semi, capite, dei de, semi divini da cui poi viene tutto quanto. Questa cosa che vi ho letto di una tradizione della santeria, ad esempio, uh, ma, santeria ma non solo, cioè nella Yoruba, vai, praticamente eh, è bellissima, perché in tre parole vi fa capire e vi fa portarvi veramente alla conoscenza delle forze divine perché appunto vi fa capire che gli dèi sono manifestazione del divino in ogni cosa quindi per esempio un dio non è che si trova da qualche parte e lì rimane fino a quando non lo chiami sono esattamente tutti i flussi dell'esistenza quindi nella nostra vita gli dèi ci sono e come Ogni cosa è manifestazione di un dio o di una dea, perché no? Il sangue che scorre è manifestazione di un dio. La linfa bianca è manifestazione di un altro. Ecco che il fegato che fa la sua purificazione è manifestazione di, di un dio, mentre il cuore che batte, pulsa manifesta un'altra tipologia di Dio, capite? Voi dovete iniziare a capire che non esiste mondo senza gli dèi, nel senso che, per esempio, ultimo esempio di questo, ogni colore è proprio un Dio, è la manifestazione vivente del Dio e suo dominio. Per esempio il rosso, che può essere rosso e nero, sarà manifestazione vivente di una tipologia specifica di Dio. Eh? mentre il blu e il bianco ad esempio immaginate, mi me metto i colori così, immaginate meglio il celeste e il bianco sarà manifestazione vivente di un'altra emanazione di Dio con i colori voi capite meglio cosa sto parlando e mi capite finalmente cosa sono gli dei non sono degli, delle entità sono eh, le sfaccettature del divino quindi, per esempio, iniziate da soli anche a fare questo esperimento di mescolare due colori insieme. Io ve ne ho fatti vedere due, vi faccio vedere un altro, il viola e il nero, vedete? Lo sentite? Lo vedete che è tutta un'altra storia? E che so io, l'ultimo, il verde e il nero. Io metto sempre un attimo il nero per farvi il contrasto migliore. L'avete visto cinque? Proprio forze differenti, cinque emanazioni completamente diverse. Eh, questi sono, eh, è capire che, di cosa stiamo parlando, ok? Quindi ovunque c'è il rosso è dominio di quel dio, ovunque c'è il verde dominio di quell'altro, ovunque c'è il celeste, è così che si inizia a capire eh, come, eh, vi dicevo appunto a mettere, eh, sì, uno ovviamente può sentirsi, diciamo, portato, più per determinati eh, dei, chiamiamoli così, quello sì, perché? Perché praticamente tu stesso sei manifestazione un po' di più di quella emanazione del divino, però siamo manifestazione, come così tutto di tutte le emanazioni del divino. Ecco perché anche oggi nella fisica quantistica si arriva al concetto di ologramma e si arriva a vedere un attico come se le informazioni di tutto stanno anche in un pezzettino di parte, no? Eh, questo concetto dell'ologramma praticamente era già conosciuto dagli antichi, Il, cioè non so se avete un attimo di praticità, ma comunque c'è questo discorso che se io ho, per esempio, una piccola lastra in cui metto un fiore, una rosa per esempio, e eh, ne, ne prendo solo un pezzetto, poi faccio l'ologramma di questo pezzetto, l'ologramma risultante che io avrò risarà la rosa intera. O comunque, forse qualche pezzetto manca, ma comunque avrai l'informazione intera. Il tutto è nel tutto, capite? E il concetto è sempre questo. Ma torniamo a noi, quindi. Avete capito un attimino uh, il concetto degli dèi. Mm, entriamo meglio nella tradizione dei magi, che praticamente utilizza, um, essendo appunto la tradizione dei magi nata nei territori della Caldea, Almeno io vi parlo almeno delle fonti vere che noi abbiamo, cioè dei grimori antichi arrivati fin noi e, e delle conoscenze che noi abbiamo. L'origine della magia è nelle terre della Caldea, attuale Iraq per esempio, Iraq, Iran eccetera, lì siamo nella culla, eh, poi un giorno vi parlerò della storia della magia, però ora devo farlo in un altro video assolutamente, comunque siamo nella culla in cui eh, appunto eh, i, i sacerdoti iniziati eh, a certe cose, a certe conoscenze, venivano chiamati magi, in una certa traduzione sono anche i custodi del fuoco i custodi del fuoco con il custodi del fuoco sacro, va bene? Quindi i magi nascono da lì. Ecco che, appunto, se vogliamo vedere um, un attimo al mondo di oggi come vengono viste le divinità, anche nelle religioni che potrebbero sembrare monoteistiche, eh, però capite, allora, questo concetto di monoteismo, è, è, Dio è uno, non è che ci sono tanti dei, però vedete, il grande problema è che si usa la stessa parola, Dio, Dei. Però è anche giusto che si usi la stessa parola, perché appunto il principio divino, se queste sono sfaccettature del principio divino, è giusto che si chiamino Dei. Sono gli Dei di Dio. <ride> Capite? Quindi cioè, le cose ce le avete già davanti agli occhi, però bisogna un attimo saperle vedere. Vi dicevo, per vedere le informazioni più giuste possibili, si deve vedere tre eh, principali flussi, va bene, chiamiamoli così. Quello siriaco, quindi la lingua eh, siriaca, quello ebraico e quello arabo, che sono i tre grandi flussi in cui si può veramente iniziare a esplorare il nostro eh, territorio. Ecco che per esempio, vi dico subito un, un esempio, El Chai, che è uno dei nomi divini che si trovano, nella... ovunque, nella Torah, è, è ebraico, è il Chai, che significa vita, Chai significa vita, ok? Ehm, ecco che questo nome qui non è qualcuno che è da qualche parte in un monte, magari in cima a un monte, e, ehm, e tu devi andare a parlare con lui, il è il Chai, è l'espressione di ogni cosa che vive, quindi se tu stai vivendo... Sei espressione vivente di el Ha'I. Va bene? È un po' questo eh, concetto che bisogna capire un attimo su cosa sono veramente eh, gli dèi, capito? Se si riuscisse mai a maturare la coscienza da quella visione della statuetta che c'hai davanti. La statuetta può servire se sei inserita in una specifica tradizione che usa questi strumenti per arrivare alla forza archetipale. Però poi te nel sangue, ad esempio, devi vedere quel dio, non lo devi vedere solo nella statua, che senza la statua te non lo vedi. Ecco, questo voglio dire, capito? Come ogni cosa, avere gli strumenti è utile, ma mai essere poi schiavi degli strumenti che uno usa, no? A fine è molto, molto semplice la fin fine, no? Quindi, da qui va il fatto che i nomi divini degli antichi erano per i maghi dei nomi sacri che grazie all'utilizzo di tali nomi la magia accadeva quindi per far funzionare la magia è necessario l'utilizzo di nomi divini che non erano considerati proprio delle io vi sto parlando ovviamente delle non della religione delle masse ma nelle, nelle, nei, nei, nelle scuole più iniziatiche del discorso, queste non erano viste come entità eh, da qualche parte, ma più che altro come condensazione specifica e eh, individuale del principio divino, del divino. Quindi va da sé anche che connettersi veramente con un Dio non ti porterà mai né bene né male, ma devi saper uh, fare questa cosa, perché un Dio, per l'appunto, non è una forza più mh, benefica o malefica. È una forza uh, neutrale e archetipale dell'esistenza. Ma siccome l'esistenza è composta da queste, capite? È un'esistenza, capito? È un principio, un fondamento dell'esistenza stessa. Va bene? Senza gli dèi non ci sarebbe manifestazione, in nessuna maniera. Mm? Quindi, vi faccio vedere alcuni piccoli esempi. Uh, partiamo dal fulmine. Vi faccio vedere, allora vi metto qua già delle immagini molto semplici che vi ho trovato un po' in giro per farvi vedere come in effetti la ricerca dell'essere umano verso il divino prima o poi ti porta a conoscere gli archetipi, in qualsiasi poi cultura tu sia. Se tu vai avanti davvero conoscerai quegli archetipi che ci sono. Allora si vede per esempio Indra nella tradizione hindu, Thor nella tradizione norrena, no? Uh, vabbè, Zeus è molto recente, però diciamo nella eh, tradizione greca. Adad Ad, andiamo nella tradizione eh, babilonese e anche poi accadica. Cianco, vi dicevo appunto, nel, anche nella santeria appunto. Un altro, Perun, nelle tradizioni slave, per farvi alcuni esempi, va bene? Allora, io non c'ho da dire nulla su questo, lo vedete da soli, è la stessa identica scoperta che l'uomo fa, va bene? Sì, qualcuno sicuramente si è anche un po' trasmesso le cose dall'uno all'altro, si è stato un po' di contagio, va bene, però lo vedete che c'è cioè, anche gli, gli strumenti, l'ascia in mano, il fulmine... Eh, lo, cioè, è proprio una cosa... Ehm, poi a, a, ad, ad ad esempio, c'è anche le corna, quando vedete, vedete delle corna sull'altare, è simbolo di Anu, cioè il principio primo del cielo, ad esempio. Quindi qua è proprio la, dire che il fulmine viene dal cielo, quindi comunque è un altro dei simboli di, di, di questo dio, chiamiamolo così, Ok. Um, però lo vedete da soli, qui è proprio palese come eh, è lo stesso identica scoperta percettiva che l'uomo va a fare, ok? Volevo farvi un piccolo esempio, uh, che poi come questo esempio ve ne avrei potuti fare molti altri, però anzi è anche bello che andate da soli a cercare un po' in giro. Però vi dicevo, quindi... È chiaro che gli dei sono sempre i soliti, però quando poi andate nella pratica, se soprattutto iniziate delle specifiche tradizioni, voi dovete continuare con quelle e eh, usare i metodi di quelle, perché ehm, i metodi poi con cui l'uomo ha conosciuto il divino e ha iniziato a canalizzare il divino sono diversi. E vi stavo anche dicendo che uno quando inizia davvero a far magia, perché la, allora la magia c'è da stare attenti a questo discorso perché um, alcuni hanno usato i nomi divini oppure slash gli dei mm, in tutte le, le cose. Noi si trovano i nomi divini che è uguale, la stessa cosa sono le sfacciature di, di Dio, uh, le emanazioni di Dio. Quindi quando vedete i nomi divini sono gli antichi dei pagani che magari dicevano loro, no? Allora alcuni usano questi nomi. Solo per scopi eh, pratici. Cioè perché, siccome vi dicevo, già gli antichi maghi a caldea si accorsero che determinati nomi specifici, con anche l'unione di suoni specifici, producevano la magia poi anche nella materialità. E senza questi nomi. Rimane tutto un incanto a parole, ma senza i nomi tu non hai proprio eh, la chiave per la manifestazione nella realtà. Quindi, alcuni hanno iniziato a usare gli dèi, i nomi divini, la forza divina, solo per scopi pratici, utilitaristici e materiali. Uh, qui si entra nei campi delle, degli stregoni, praticamente, eh, che appunto possono avere grande conoscenza, eh, gli stregoni, le streghe, però sono termini molto moderni, però per farvi capire che però eh, il, diciamo, il, il loro mh, rapporto poi con le forze diviene così forte, così um, utilitaristico per l'appunto, che a un certo punto del cammino lo stregone deve riuscire a superare eh, le sue stregonerie, perché altrimenti la, la via dell'iniziazione per lo stregone finisce lì. Non potrà proseguire, perché ha scelto la via del potere invece che la via della libertà. Comunque, e allora il campo del potere è un campo che va attraversato, eh? Tutti, cioè chi, chi vuole andare deve attraversare la via del potere, però c'è chi ci rimane, ecco solo questo... Quindi gli dèi, le forze divine, vengono usate ehm, anche in alleanza con gli spiriti, in alleanza con gli angeli, no, eccetera, per ehm, comandare gli angeli, per, perché è così che funziona, per comandare il mondo degli spiriti eh, e quindi solo a scopo utilitaristico. I magi hanno usato i nomi divini e le forze quindi del divino per uno scopo iniziatico, cioè per riuscire a trasmutare le proprie forze, a, ad anche, um, come si dice, armonizzarsi con i tali poteri, affinché queste uh, potenze si sveglino dentro il mago e il mago in questa maniera riesca ad avvicinarsi sempre di più al divino. È un po' questo il senso, ma diciamo così anche per scopi iniziatici, cioè per scopi di... Uh, come potremmo dire uh, evoluzione spirituale oggi va di moda questa parola che è molto moderna però per intenderci un secondo va bene? e, e quindi ricordatevi che ci sono stati diversi usi di, di, di, di queste cose e li vedrete un po' in tutte le tradizioni cioè lo vedete quando c'è l'uso solo stregonesco della, de, della potenza divina lo vedete proprio oppure quando c'è anche un uso eh, che ti porta poi a una a uno stato differente, beh, che è lo stato che ti distacca un po' dall'utilitaristico e basta, e, e infatti poi eh, ti si aprono tutte altre strade. Comunque, detto questo, è molto importante capire che entrare in contatto con i nomi divini, oppure entrare in contatto veramente con gli dei, ti sveglia queste emanazioni sia fuori che dentro. Ecco perché vi dicevo, è essenziale che se uno inizia una certa tradizione specifica deve continuare con quella senza problemi, con quel linguaggio, perché gli si sono svegliati dentro quelle forze, quegli dei, quelle potenze che eh, se poi usa altri metodi diversi, usa altre cose, eccetera, non avrà più affinità e siccome vi ho spiegato che gli dei non sono né buoni né cattivi, ma sono neutrali, allora capite da soli che queste cose si rivoltano contro la persona e ti portano problemi enormi, ti portano eh, sf sfortuna, malattia, fino alla morte poi, perché tu non sei più innocente che dici io sono tutto, non ho fatto. tu hai iniziato un cammino, e quindi devi assolutamente proseguire con quelli. va bene? questo è interessante ed è importante da capire perché sono potenze che tu ormai hai svegliato e devi andare avanti svegliandole e conoscendole eh, tutte praticamente capito? Eh, va bene andiamo avanti quindi torniamo a noi vi faccio altri esempi un pochino più tradizionali nel, nel, nella, nella magia va bene? ora abbiamo parlato un po' più in generale allora entriamo un attimino più nel campo e vediamo un attimino uh, alcuni piccoli esempi giusto per farvi capire un attimo no partendo vi dicevo da, da, dai caldei per esempio e quindi andando nelle tradizioni babilonesi, sumere e così noi troviamo per esempio Enki per farvi capire ancora meglio no? Enki. È, uh, è un dio? Beh eh, sì è ovviamente è ovviamente un dio no? Però Enki, la parola Enki, che poi tra l'altro può essere chiamato anche Ea, però va bene, Enki è l'aspetto la, okay, del divino associato con le, anche le profondità dell'acqua, eh, che porta la conoscenza, è detto essere proprio anche il signore proprio della saggezza, degli incantesimi, va bene, anche molto amico dell'umanità tra l'altro, Um, però una piccolissima osservazione è che Enki letteralmente significa signore della terra. Ora, nella Cabala noi abbiamo, nella, nella, sì, nella magia della Kabbalah noi abbiamo un nome divino della terra che è Adonai Haarez. E vuol dire signore della terra. Nessuno si sognerebbe mai, oggi nella pratica della magia occidentale che abbiamo, nessuno si sognerebbe mai di dire che Adonai Haarez è un dio. <ride> e quindi di mettersi ad adorare un dio, no? Si sa che è un nome divino, quindi è uno dei nomi de, de, de, del divino, dell'esistenza. Eh, eh, però vedete che Enki è la stessa cosa eh? quindi si ritorna a quello che vi ho detto fin dall'inizio ci sono questi due aspetti che sono tutti e due possibili cioè di vedere ehm, questi, di vedere gli dei come emanazioni del tutto, del principio divino oppure anche degli esseri individuali va bene? quindi Enki già è nome divino che ovviamente ti connetterà alla terra Enki, va bene? E da lì arriva poi tante altre cose, per esempio c'è Enlil, che è un altro nome divino, oppure se vogliamo un altro, un altro dio, che è associato invece per esempio con i venti, il vento, quindi ciò che muove la vita. Tutto, Quando c'è qualcosa che muove la vita è, è sempre questo nome divino, va bene? Eh, anima anche tutte le cose anche qua per esempio nella, nella mitologia mh, non volevo poi ora parlarvi specificamente di ognuno perché vi ho detto se no sarebbe molto lungo ma anche molto interessante devo dire ehm, però comunque si parla di questo principio mh, si dice che Enlil possedeva le tavole del destino queste tavole del destino sono presenti, se voi ci guardate, ovunque, in tutte le storie. Mosè stesso aveva le tavole del destino, ci aveva le tavole del destino, Hermes aveva la tavola smeraldina, che però siamo sempre lì, capite? Cioè sono sempre i soliti simboli che i percettori dell'umanità hanno portato uh, come insegnamento. Va bene? È un po' questo il discorso. Ehm... Um, che altro dire? Beh, proviamo ad andare avanti parlando di Anu, per esempio, ve ne ho parlato un po' prima, no? Anu e anche Antu, che è la sua parte femminile, no? Ecco, Anu è l'aspetto proprio primo, creatore, eh? Del divino. Cioè, è proprio un... Um, è un aspetto primordiale, cioè non è, non è uno degli dei più nuovi oppure più principali, è proprio primordiale ci sono sempre anche delle gerarchie tra gli dèi stessi uh, per cui uh, appunto ci, ci sono degli dèi primordiali che sono poi creatori eh, degli dèi che poi vanno a essere eh, appunto il dio del rosso, il dio del verde il dio del blu, il dio del giallo il dio del uh, de... chi mi manca del vabbè del nero eh? diciamo del nero quindi, cosa possiamo dire di Anu? Vabbè, vi ho detto praticamente Anu sarebbe stato uh, il principio cielo, Antu il principio della terra, uh, detto molto brevemente, e, e su, furono loro anche che pro, pro, pro, progena, progenerarono gli dèi dei mondi sotterranei, quindi... Anunnaki, Anu, va bene, Anunnaki, che noi abbiamo già visto nelle nostre conoscenze, dovete iniziare a essere bravi a mettere insieme i pezzi del puzzle, che gli Anunnaki sono i, quelli che oggi vengono chiamati, nella tradizione araba, jinn, In altre tradizioni sono le fate, ad esempio, gli elfi, sidi, cioè è tutto... Mh, è molto importante capire che non stiamo parlando di cose differenti, stiamo parlando di linguaggi differenti. Quindi, infatti, io sono stato anche accusato quando ho fatto il video sui Jin, e mi hanno detto, ma guarda, guarda che i Jin sono solo un, una parte di spiriti, sono solo oh, gli spiriti del fuoco, sono solo lì. Cioè, io non ho risposto perché, qui c'è un, un problema di fondo. Se io vi dico la parola Jin, automaticamente mi sto inserendo nella tradizione di questa parola, cioè nella tradizione araba. E voi dove non potete mescolare, e come vi dicevo degli dèi, la stessa cosa vale poi per tutti i contenuti di quella tradizione. Se per un attimo io vi dico la parola gin, si intende tutto quello che io ho detto nel mio video sui gin, cioè mh, tutto quello che è fatto dal fuoco della fiamma che brucia ma non emette fumo, eh? la fiamma senza fumo. E in questa tradizione magica eh, voi mh, praticamente o sono angeli oppure sono jin. E poi ci sono dei jin che sono contro l'umanità e per noi sono cattivi. E ok? Quindi Anu è il, il dio, cioè l'aspetto della divinità che creò, gli Anunnaki, i Jin, un po' come fossero i nostri compagni maggiori, i nostri fratelli maggiori praticamente. Ne abbiamo già parlato nell'altro video, ma è sempre interessante poi capire questi discorsi. Uh, creò anche per esempio gli Utukki, cioè i sette demoni uh, abissali, infernali, i sette demoni, oppure chiamati anche i re dei Jin, ok? I sette re dei Gin per esempio. Uh, cosa altro dire di Anu? Uh, Un'altra, cioè la sua praticamente, io vi faccio un riassunto veloce, però la sua seconda moglie diciamo così era Ishtar. Uh, Ishtar secondo il nome ovviamente è sumero, ovviamente che era Inanna. Okay? Uh, quindi da lì... Deriva il fatto che Anu è anche re di un'altra categoria che già da lì ci viene spiegata Che uno sa leggere un secondo Che sono gli Igigi E gli Igigi sono le creature dell'esercito, il popolo celeste Le creature dei cieli eh, L'esercito de dei cieli Cioè gli angeli Ed ecco che anche qui si ribadisce il solito concetto iniziale di origine, va bene? Poi, eh, d'altra parte, eh, ognuno poi, cioè, ci fa tutti i ricami che vuole, però, di nuovo, viene detto come, appunto, Dio creò i Jin e Dio creò gli Angeli. E, per l'appunto, Interessante poi nella magia pratica che Dio è a capo sia dei djinn che degli angeli. Uh, detto questo, vabbè, possiamo concludere con un po' di, di, di romanzo, diciamo, no? Riguardo Anu, nel senso che comunque Anu è eh, a lui appartengono le stelle cadenti, e, eh, perché lui è, è colui che um, ogni cosa che lui dice diventa realtà. Ecco, quindi esprimere un desiderio mentre cade una stella ti connette veramente con, eh, con questo aspetto di, del divino e eh, con questo aspetto dell'infinito, va bene? E ehm, naturalmente questo non ci può non far ricordare che anche nella Genesi c'è scritto Dio disse luce e luce fu. Quindi quello che lui dice poi diventa Anu, ah, no. vedete? Cioè, non vi sorprendete se sono sempre gli stessi miti che vanno avanti e che si trasmettono, ok? Um, passiamo, non posso, uh, diciamo, due parole, però non posso saltare Ishtar che Ishtar era praticamente uh, l'aspetto del divino, diciamo così, che uh, indica la luce che si manifesta nella natura. Attenzione! Per luce cosa si intende? Non è che si intende anche lì di immaginare una luce bianca che arriva, oppure di immaginare tutta la luce che vedi. Il mondo, signori, è fatto di luce. Cioè, quando voi la mattina aprite gli occhi... Voi, è, una, è, è, è il mondo che, che accende la sua luce, ecco perché percepite il mondo, quando chiudete gli occhi la notte e poi scendete nei sogni, voi chiudete, non illuminate più questo mondo, mi capite cosa vuol dire Ishtar? E quindi la luce nella manifestazione della natura, per esempio quando voi sognate la notte, eh, come, come fate a sognare? Voi accendete di luce un mondo. Ed ecco perché lo percepite, ed ecco perché arrivano le immagini oniriche, ed ecco perché riuscite ad avere dei sogni. Quindi, se tu percepisci qualcosa, anche adesso che voi state percependo qualcosa, state mantenendo un'accensione in quello che percepite. Ecco perché è possibile percepire, va bene? Quindi, che dire, Ishtar è una figura un po' particolare, perché è proprio vista come la... Divina Madre eh, in una delle sue forme, cioè, eh, diciamo, mh, la Divina Madre è presentata in diversi modi, cioè una delle prime forme primordiali come Tiamat è il caos primordiale, ma non nel senso, cioè nel senso della potenza del caos primordiale, eh, dopodiché, eh, per esempio, perché vi parlo di Tiamat? Non è che è sconnesso, si dice che Ishtar sia la, um, sia la stessa Tiamat, cioè lo stesso uh, principio a questo punto mh, non solo dell'esistenza ma anche della non-esistenza, cioè <ride> non è proprio il principio, solo il principio creatore, ma è anche il principio uh, del non-principio però qua andiamo troppo oltre, è difficile che mi riusciate a capire subito. Magari parleremo dei mondi che non sono mondi ovviamente, parleremo del caos primordiale e parleremo meglio di questo perché è praticamente il... come posso spiegarvi il raggiungimento, non il raggiungimento, lo... Il campo è difficile perché sono tutte parole sbagliate il campo più alto dell'esistenza stessa dell'infinito ecco il, il, il range diciamo più alto e più assoluto e più potente è proprio quello ehm, quello del caos primordiale va bene però stiamo parlando eh, non più degli dei assolutamente dire che esistono gli dei del caos io l'ho letto ovunque eh, ma non è corretto, perché qui non siamo più nel mondo degli dèi, ma siamo uh, nel mondo di altre tipologie di, um, di esistenza. Va bene? Eh, ne dobbiamo parlare in un altro video, quando magari i tempi sono un pochino più maturi. Comunque, ehm, Ishtar quindi è la manifestazione della luce nella natura, regina. Dei cieli, quindi regina anche di tutti gli angeli Voi considerate una piccola curiosità nella magia poi pratica Se voi avete a che fare con gli angeli eh, Qui se qualcuno pratica ritualistiche in questo modo provi ma um, se voi parlate, cioè se voi invece di dire nel nome di Dio tu uh, aiutami, nel nome di Dio vieni qua, e poi ovviamente cosa fate? Se fate magia cerimoniale, se fate magia pratica, chiamate i nomi divini, quindi nel nome di Adonai, Sbaot e eh, eh, eh, andate avanti con i nomi divini, anche le stesse El Chai, El Shaddai, andate avanti così, è così che si fanno poi le, le formule, no? Per anche chiamare semplicemente le intelligenze angeliche chiamando le divinità e se voi provate a parlare della regina dei cieli invece che di Dio se voi provate a parlare ma potete anche usare Ishtar perché è, è sempre un nome divino Assolutamente questo qui, vi dicevo, no? la, la, la streaming, il flusso siriaco, babilonese, il flusso ebraico, il flusso arabo, è sempre eh, i nomi divini, non vi spaventate se si uniscono un po' i nomi divini l'uno con l'altro. Perché in questo caso è stato fatto fin dai più antichi grimori, anche arabi. Cioè voi, non è raro che in un grimorio di magia araba, voi trovate anche, anche in albuni stesso, voi trovate delle, delle, nelle invocazioni, per esempio, ehm, sta dicendo alcuni dei nomi di Allah, quindi dei 99 nomi di Allah, e quindi tutto in un tratto dice Elohim, no? Ad esempio, che è un nome invece ebraico. E poi addirittura non vi spaventate se nelle pratiche cabalistiche a un certo punto si parla di Metatron, ad esempio, che è un nome greco, <ride> capite? Quindi sappiate che nella magia operativa la, la, la fusione di nomi divini non ha mai portato nessun problema, ma anzi è proprio una danza della magia, perché quelli vengono usati per uh, far funzionare le cose, va bene? Quindi poi... Uh, cioè ovunque voi potete trovare un'unione tra i diversi nomi divini. Quindi eh, se voi proverete in un'invocazione angelica a, chiamare, a, a dire nel nome di Ishtar, nel nome della regina dei cieli della terra, nel nome di colei che è, ha la corona eh, delle stelle, per esempio, no? Eh, vedrete quanto vi cambia l'efficacia nel rituale. È una prova da fare per chi pratica, perché il rituale vi cambierà 10 per, cioè vi assumerà veramente una potenza molto, molto più forte. Perché? Perché gli angeli sono... Uh, cioè lei, Ishtar, è la regina degli angeli, cioè è l'aspetto del divino che però uh, indica tutto questo. Va bene? Quindi considerate... Uh, per farvi un altro esempio, Ishtar entra, entrò in India eh, con il nome di Lakshmi, no? la consorte di, di Vishnu, per esempio. È un altro esempio per farvi capire che si parla sempre di lei, no? nella Fenicia, per esempio, Astarte. Mm? Ma nella stesso appunto si parlava di eh, ebraismo, cioè di ebraismo, della tradizione ebraica più che altro, eh, Asherah è asher, asherà, è esattamente questo, capite? Purtroppo è accaduto quello che io vi ho detto un po' all'inizio di questo video, cioè la maschilizzazione di tutto quanto. E questo secondo me è stato un grave errore, è stata una gravissima perdita. Eh, anche se la Divina Madre, cioè il femminile, è rimasto sempre un po' nascosto, ma sempre... Vi facevo l'esempio no? della chiesa con la Santa Maria che è madre di Dio. Eh, poi mi ricordava tra l'altro un amico l'altra notte che ah, non solo nelle Litania dei Santi ma anche nell'Ave Maria piena di grazia a un certo punto si dice ah, eh, madre di Dio, si dice proprio anche lì, <ride> quindi è interessante. Eh, ma comunque cioè, non è mai sparito del tutto, ma comunque c'è stata una maschilizzazione eh, molto molto grande del, di questa visione del principio divino e quindi anche una ripercussione sulla visione, so, soppressione, ecco, dell'aspetto de, dell femminile, okay? Questo ha impoverito enormemente eh, le, la, la conoscenza, ecco, la conoscenza accessibile poi a, alle persone. Um... Quindi parlandovi di Ishtar come nome divino oppure come divinità, va bene, lo stesso, si inizia a capire già da qui, per esempio, uh, le divinità uh, babilonesi, uh, le femmine ad esempio, le femminili, avevano Ishtar come inizio, perché proprio Ishtar vuol dire Dea, eh? Cioè è proprio um, il nostro concetto di Dea, va bene? Um, per esempio, per farvi un esempio... Voi potevate trovare, per esempio, Ishtar Ash Surritu, cioè Ishtar la signora, diciamo così, la signora del mondo, eh? Oppure Ishtar Mama, la, che eh, è arrivata anche da voi, la madre, no? Ishtar Mariyama, cioè con lei che è sempre feconda, no? Ecco che anche oggi se una donna vuole fecondità nelle sue cose, no? Ishtar Mariyama, Ishtar Mariyama, però insomma ci sono tantissimi nomi di Ishtar, va bene? Così come per esempio ci sono tantissimi nomi di un altro che mi viene in mente adesso, di Marduk. Marduk è un po', uh, è un, po un nome che viene dopo e... C'è un po' il discorso, diciamo, come Zeus che detronò gli antichi dei e, e, e, e divenne capo dei nuovi dei. E stessa cosa un po', diciamo, eh, probabilmente l'hanno presa da qui, fece Marduk, no? Eh, considerato quindi proprio il re degli dei, nella Babilonia almeno, eh? non è che da tutte le parti poi era considerato re degli dei, però facciamo un piccolo riassunto generale, se no non ci capiremo mai nulla. Ma perché vi ho preso questo esempio di Marduk? Perché nelle sue conoscenze appunto un po' esoteriche lui ha 50 nomi divini ad esempio, no? E, e, e questi 50 nomi divini, per esempio, ve ne prendo alcuni, se vi interessa, per esempio, no? Um, Marutukku, cioè colui che aiuta le sue persone. Stiamo parlando di Babilonia, eh? Babilonese, No? Uh, un altro me li sono scritti me li sono scritti su un foglio perché sennò non potevo mai Mersha uh, Kushu quindi il fiero ma anche a volte il violento furioso e però quindi qualcosa che si può placare molto interessante questo aspetto della furia nelle divinità quando voi vedete una divinità che è furiosa che è ira, ira arrabbiata voi sappiate che quella divinità lì potrà molto aiutarvi veniva usato, cioè questo aspetto del divino di, di furia, di rabbia, che si può infuriare, ecco, era tipico delle divinità, perché solo in questo modo vi può aiutare, perché praticamente si può calmare, si può placare. Se voi... è assurdo, no, il concetto, però arrivateci un attimo. Se voi avete qualcosa che è già calmo, che è già placato, eh, non potete far nulla per, pla per placarlo, perché è già placato, giusto, è già calmo, ma se voi avete qualcosa che invece si può infuriare, ecco che la furia di questa divinità si prende a carico in spalle, la, la, per esempio, la malattia infiammatoria, e tu sai come placare gli dei, e quindi sai come togliere questo dal corpo di una persona. Ricordatevi, come mettete insieme tutto, abbiamo detto, per esempio, nel sangue c'è un Dio, ne, ne, ne, ne, ne, nella bile del fegato ci sarà un altro Dio. Mm? Ma anche le stesse corrispondenze che vedete oggi, tra Saturno, Venere, questo del Sole, il cuore no, associato al Sole, Saturno, Milza, eh, sono tutte cose che sempre si riferiscono a, questo, a questa grande conoscenza che ci sta dietro, va bene? Mm, vi dico altri nomi? A Asarluchi, che è il primo nome che Anu gli dette a lui, quindi il primo. Mm? Un altro nome interessante, Namtila, il Dio che dà la vita, che quindi ristora i, i, anche i danni infieriti agli dei stessi, Uh, Namru, il Dio che purifica la strada, che purifica il sentiero. Asare, quindi colui che dona una terra fertile. Eh? È bellissimo. Um, Shazu, il Dio che è intuitivo e che quindi per intuizione stabilisce anche poi l'assemblea di tutti gli dei. Cos'è questa famosa assemblea degli dèi? <ride> cioè, ovunque voi vedete, nell'Olimpo, eh, in qualsiasi pantheon, voi vedete eh, questa assemblea degli dèi, o no? Pensateci, l'assemblea degli dèi decide le sorti dell'intera esistenza, perché è esattamente il, mo il modo, sì, il modo, in cui si combinano queste forze in cui si combinano i colori. Ed è in base a questa assemblea che si determinerà la tela del quadro. Avete mm? capito, sì? E niente, voi considerate che questi 50 nomi, no? Di Marduk, per esempio, addirittura ognuno veniva considerato una divinità da adorare, per esempio, no? per le masse, e quindi addirittura capite come le cose proprio si dividano ancora di più, no? Andando, allora, togliamoci ora dal Babilonia, togliamoci un attimino da questa, da questa cosa, però comunque ve l'ho portato perché era molto interessante da, da, da vedere. Eh, andiamo al famoso, mh, andiamo nell'ebraismo, cioè nella tradizione ebraica, sì, nella, eh, no? Allora, eh, El, per esempio. El, voi troverete ovunque El, che tra l'altro nei, nei testi più antichi voi avete anche dei nomi femminili di Dio proprio ebraici, per esempio Elat, che sarebbe la Dea, El sarebbe il Dio, El, Elat, <ride> ok? E, comunque El è un nome di Dio che appare ovunque nella Bibbia eh, e nella Torah, perché praticamente, per esempio, anche gli angeli alla fine hanno El, cioè che sono suoi, va bene? Um, quindi non è, diciamo, sbagliato dire che è uno dei più importanti nomi di Dio nel, nel, nella Torah, non forse il più usato, capite? Um, Nell'antica Mesopotamia El veniva adorato, anche qui, adorato proprio quasi in modo pagano, come Dio di Israele cioè come Dio di quella nazione. Ma naturalmente, ehm, andando oltre, El significa il principio divino che si estende in tutte le cose. Perché voi avete la Aleph, quindi il principio, è la prima lettera dell'alfabeto, e poi avete l'Amed, cioè l'estensione. Quindi El è semplicemente Dio, che si estende in ogni cosa. Quello di cui vi ho parlato all'inizio del video. Io vi parlavo di Dio del tutto, vi parlavo di El, cioè Aleph Lamed, Dio in estensione continua. Capite? Non ho detto creazione, non ho detto... Cioè ogni cosa è il divino. Non esiste cosa che non sia il divino. Mm? E ovviamente da El deriva Elohim, che è il suo plurale, ok? Può essere traduto, se El può essere tradotto come Dio, Elohim sono gli dèi. Ecco perché anche oggi si dice Dio, gli dèi. Perché anche qua si diceva Elohim, capite? Però, guardando le parole, El, no? Le lettere, è El, poi H, abbiamo H, è e H è la lettera della vita, la lettera che infonde la vita, ok? Yod, Mim. Yod è una intenzione, una scintilla, è anche proprio l'atto fallico, maschile. Mim è le acque, sono le acque eh, increate, increate. Le acque potremmo dire adesso, ne abbiamo parlato un attimo prima, del caos, le acque primordiali. Viene detto nella Genesi, no? Dio alleggiava sulle acque, eccetera, eccetera. Quindi Elohim è esattamente Aleph, Lamed, quindi il principio divino che è presente in ogni cosa eh, che, che, che dà vita alla sua intenzione, a scintilla dentro il mare primordiale. Eccola, La creazione. Ecco perché nella Genesi voi vedete il primo nome che dice, quando si dice Dio creò uh, le cose, Elohim si dice. Perché si sta a indicare questo? Adonai è un altro dei nomi divini, vi sto facendo una piccola, un piccolo panorama, eh, è un altro dei nomi divini ebraici a questo punto, uh, che significa Signore. Mm? Uh, um, è interessante, Adonai uh, allora secondo un po', cioè secondo me, è un attimo intuizione. Adonai ha un po' di retaggio pagano, cioè nel senso che comunque, per esempio, in Grecia uh, un, a, Adonis, per esempio, era uno degli amanti di, di Afrodite. E che quindi esisteva un po' come, come concetto, no? Quindi, diciamo che come nome, secondo me, non è nato nella tradizione eh, ebraica, diciamo così, ok? Però, anche qua, ora non stiamo a farlo per tutti. Però, anche qua, si deve vedere cosa ci sta dietro e perché poi si usano in magia i nomi divini. I nomi divini, vi ricordo, si usano nella magia poi, perché sono quelli che funzionano si usa le forze degli dei Aleph, Dalet, Non, Yod mm. andando avanti l'ultimo così per darvi un po' un aspetto anche femminile del discorso potrebbe essere la Shekinah Shekinah è rimasto proprio femminile che cosa significa? significa la presenza divina quindi sotto sotto anche nelle parole maschili di un dio maschile della Torah in realtà il fatto che la presenza divina è Shekinah, quindi femmina, è rimasto in tutta la tradizione poi anche occulta, esoterica, perché quando si parla della presenza divina loro dicono Shekinah e non dicono El, e quindi, capite, Sh, sh il fuoco, ok, Shekinah. Allora, terminerei un attimo questo mio video, che spero che non sia venuto troppo lungo, <ride> ehm, con alcuni nomi divini usati nella magia araba. Che però vi ho detto che questi tre flussi sono eh, tranquillamente fusi tra di loro. Prendiamo, cioè è chiaro che nei, per i nomi divini eh, arabi, io sto anche finendo di scrivere il mio libro al riguardo, proprio sui 99 nomi di Allah, ok? Anche lì Allah non è una... Uno, non vi potete... non vi dovete, se volete capire, non vi dovete immaginare qualcuno che arriva, eccolo, è arrivato Allah, eccetera. Allora, io lo so che oggi tanti fanno così e vi dicono questo e se lo immaginano così, come so che... Sempre ci sono state persone che hanno visto queste cose eh, in una maniera del genere. Eh, ok, è un modo di vedere, ma non è il modo di avvicinarsi al Divino e di capire invece l'aspetto esoterico di questa faccenda, capite? Eh, Allah non è uno che è sul cielo o che è da qualche parte che governa i musulmani. Allah è un'ispirazione. Un'ispirazione che significa praticamente, cioè noi lo chiameremo Dio. Ora, ovviamente è un nome antichissimo, quindi anche l'etimologia non è che c'è eh, di preciso, però, eh, cioè, ce ne sono diverse versioni, però al, la, mi fa immaginare solo l'unione tra gli opposti, il maschile e il femminile, quindi il tutto. Quando io vi ho detto nei primi dieci minuti questo video ho cercato di farvi raggiungere un piccolo barlume, quello è Allah, ma sicuramente. Così come in altre tradizioni si chiamerà in altro modo. Capite? Non cascate troppo col paraocchi a andare lì eh, con le statuine di ognuno e io sono tifo per questo e non tifo per quello. Stiamo parlando degli aspetti del tutto dell'esistenza del divino per arrivare a, piano piano a parte appunto averne i benefici poi nella vita quotidiana perché questi nomi divini vi portano dei benefici pronunciandoli capite vi, a proposito di benefici guardate vi voglio subito far vedere una cosa questi sono due nomi divini messi insieme al-Rani eh, al murni al uno praticamente significa colui che è indipendente e uno significa invece colui che arricchisce. Eh, già la pronuncia di questi due nomi, fatta in un modo giusto, sacro, ecco, in un modo sacro, fatta in un modo, um, basta che vi dico questo, sacro, a voi vi porta della ricchezza nella vita. Vi smuove quell'aspetto della vita, della ricchezza, dell'abbondanza e della prosperità. Magari dite ya raniu, ya Morniu, mm? ya raniu, ya morniu, ya raniu, ya quella, quella nel mezzo che vedete è una r, tipo r. Mm? Se voi fate mille volte di ripetizione a questo ogni giorno, voi vedete la vostra vita che cambia. Perché state svegliando nella vostra vita l'aspetto dell'essere, prima di tutto, che non dipendete dagli altri. Seconda cosa, insieme, questi due vanno bene insieme, che arricchite la vostra vita, anche a livello economico e di denaro. Per farvi capire che eh, stiamo parlando delle emanazioni del divino e a cosa serve, appunto, eh, svegliare, eh, chiamare alcune, e, e, e alcune specifiche. Un altro nome... E voi vedete, per esempio, spesso nella cultura araba è Al-Rahman, ok? Al-Rahman okay. uh, praticamente è il più misericordioso. Eh? Uh, deriva da uh, utero, praticamente, no? Rah Rahim è proprio l'utero dell'esistenza. Ma eh, cosa significa questo nome? Che il divino è uh, perfetto in ogni senso. E quindi non ha bisogno di qualcos'altro per essere completo, si autosoddisfa da solo, capite? E siccome io voglio prendere l'aspetto positivo del divino, perché so che il divino ha anche degli aspetti che magari io non vorrei proprio manifestare, no? Come il fulmine. Il fulmine è il simbolo di potere da tutte le parti, però se ti becca un fulmine ti può uccidere. Io vorrei l'aspetto del potere, diciamo, positivo per me, non quello negativo. Ed ecco perché spesso, no, anche l'inizio, no, eh, eh, viene detto a ogni, ogni verso del Corano che loro pronunciano all'inizio, no, al Rahman, al Rahim, è proprio l'aspetto misericordioso e positivo di Dio. E, è un inizio di dire, Ehi, prima di tutto invoco l'aspetto positivo dell'esistenza. Invoco l'aspetto che mi è di positivo. Non vedete semplicemente una grande saggezza in questo? Dov'è l'aspetto della religione, delle fedi, de, de, de, dell'inchinarsi ovunque? Non c'è. C'è solo conoscenza, percezione, sacralità e una via, che è la tua via, individuale che ti avvicinerà sempre di più a renderti conto a renderti cosciente della tua realtà divina ecco perché tutti i viaggi dell'eroe anche nelle mitologie dopo aver passato le fatiche di ercole cioè dopo aver passato anche le pene dell'inferno l'eroe arriva a ricevere il dono di diventare un Dio, arriva a essere Dio. Tutte queste esplorazioni percettive dei nostri predecessori, qualsiasi cultura poi si trovassero, io credo che ci sono utili se li usiamo come strumenti di conoscenza e anche di liberazione di noi stessi e quindi di conseguenza della natura. Perché così come io posso avere una rabbia che monta dentro di me, posso semplicemente osservare il cielo e vedere che sì, a volte è tutto bello, celeste, con gli uccellini che cinguettano ma altre volte è completamente arrabbiato, pieno di fulmini che saettano e che tuonano ovunque che ti mettono paura a solo pensare di star fuori, perché qui viene giù il mondo, no? Si dice a volte. <ride> è la stessa identica manifestazione, espressione divina. Così come vedrete il cielo meraviglioso, celeste, con il sole, che quindi rende il cielo in questa maniera, ok? Il sole vi manif ci manifesta il cielo così. Ma poi quando il sole va via, il cielo cambia e diventa visibile tutt'altro. Ad esempio le stelle. È un po' da infantili pensare che il cielo celeste sia la natura del cielo, il cielo celeste è la natura di una luce che è quella del sole che ci dona e ci permette questo di illuminare il mondo, ma è durante la notte che si vedono le stelle. E chissà cosa sono le stelle, forse ogni stella è un principio, forse ogni stella è quello che poi qui si manifesta con tutte le sfumature di colori, tantissimi colori, che abbiamo. Forse sono proprio le stelle in cui è scritto il nostro destino, in cui gli dei si ritrovano in assemblea. Così come forse tutto questo è vero anche all'interno delle profondità di te stesso. Delle forze che ti compongono e ti dispongono, potenze infinite quanto latenti che sono dentro di te e che solo se svegliate ti portano alla conoscenza del potere, del Dio che tu sei. Noi siamo in Malkut, cioè nel settimo giorno. Poi Yesod è il sesto giorno, abbiamo il quinto, il quarto, il terzo, il secondo e il primo giorno. Dopodiché ci sono i tre superni che sono i regni dell'eternità, quindi lì il tempo non c'è. Ma ricordatevi che noi quindi siamo nel settimo giorno e cosa fece Dio il settimo giorno? Si riposò, cioè dimenticò se stesso.